Pace bene a tutti voi carissimi. Questa sera ascolteremo un piccolo saggio di Maria e la Gioia. Una frase, una fra le tante frasi che un cristiano deve cercare di ricordare spesso è questa. Un santo triste è un triste santo e di San Francesco di Saro. Il cristiano deve tendere la santità e certamente uno dei contrassegni della santità è la gioia. San Filippo Neri diceva, tristezza e malinconia via da casa mia. Ma anche i santi non erano sempre allegri, anch'essi hanno dei momenti difficili. Ma essi in tutto vedevano la volontà di Dio, anche se non sempre esprimevano esternamente la loro gioia. Nella loro interiorità c'era sempre una certa serenità. Essi erano abitualmente sereni e infondevano serenità in coloro con i quali venivano a contatto, prima fra tutti Maria Maria era sempre serena e vuole che anche noi conserviamo il dono della serenità. Ascoltiamo anche Padre Colbe cosa ci dice su questa gioia della serenità. La preghiera è in mezzo più efficace per ristabilire la pace nelle anime, per dare ad esse la felicità. Che serve per avvicinarle all'amore di Dio. La preghiera fa rinascere il mondo. La preghiera è la condizione indispensabile per la rigenerazione e la vita di ogni anima. Preghiamo. O Maria, fonte della nostra gioia, tu ci insegni che Dio è la sorgente di ogni dono, e quindi anche della vera gioia. Fa che attraverso il dialogo con Lui, viviamo in unione con Lui, e lo serviamo nei fratelli, per avere in noi quella gioia che lo Spirito Divino dona a coloro che osservano le sue parole e si sforzano di essere testimoni del suo amore. Amen Buonanotte Nella gioia del Signore